Bene, benvenuti a tutte eh, le persone che ci stanno seguendo in questo momento, oh, benvenuti al nuovo incontro appunto, dell'Urgenza 1. Uno... Un progetto che, assieme a diverse realtà, diverse associazioni, diverse riviste cartacee online che avete visto precedentemente, sta tentando in qualche modo di mettere a disposizione materiale, materiale intellettuale eh, tramite appunto queste interviste, eh, appunto, per l'urgenza della ricostituzione di un partito con oh, attenzione a, alla, alle classi popolari. Io ho un grande. Ho il grande piacere oggi di intervistare il regista, uh, sceneggiatore, videomaker e anche eh, saggista uh, Federico Greco. O, oltre a essere appunto l'autore di eh, diversi eh, lungometraggi e documentari, molti eh, di coloro che si interessano e che sono vicini all'area politica, appunto, che si riconosce in questo oh, progetto, oh, lo conoscono per essere regista del famoso documentario PIX che probabilmente è che io, che io sappia uh, uno dei pochi, se non l'unico addirittura prodotto uh, appunto l'unico lungometraggio documentario che effettivamente ha, ha avuto una presa nel mainstream comunque una circolazione abbastanza ampia che ha permesso poi a molte persone, me in primis uh, di avvicinarmi a un determinato tipo di discorso Uh, con uh, Federico oggi uh, parleremo di egemonia e contro egemonia all'interno uh, del mainstream, sia all'interno del mainstream mediatico che ovviamente all'interno di tutti quei contesti narrativi nel quale appunto il potere costituito anziché trovare critica, anziché trovare appunto quel clima di, eh, di, di, di senso critico e costruito, trova invece una sorta di conferma e di amplificazione. Quindi io inizierei subito, Federico, e ti chiederei Oggi, eh, oggi, ma ovviamente anche storicamente, nel passato come è stato negli ultimi, eh, negli ultimi decenni, soprattutto per tutto quanto quello che riguarda i prodotti audiovisivi, eh, siano essi di narrazione o di informazione, come si articola, eh, come si è articolata appunto questa conferma, questa continua e incessante propaganda nei confronti eh, del sistema politico ed economico mainstream? Sì, intanto grazie Leandro, grazie a tutti voi per avermi chiamato. Ehm, allora, non lo so, io vorrei partire dalla fine, nel senso che ehm, esistono delle narrazioni, per esempio nel mio campo, nel campo cinematografico, audiovisivo, che eh, da qualche anno hanno preso piede, ma ehm, in realtà datano diversi decenni fa che apparentemente, e in alcuni casi è così, eh, sono delle narrazioni, diciamo, controculturali, nel senso, del, diciamo, anche, anche controstilistico, contro stilistiche eh, che però sono ultimamente, l'ho visto l'anno scorso, e questa è una cosa che ho capito l'anno scorso, sono già state inglobate dal sistema, nel senso, sto parlando del mockumentary, io sono un esperto di mockumentary, ne ho fatto uno, il mio primo esordio cinematografico è stato un mockumentary horror, il Mystery Lovecraft, del 2005. E mockumentary è il falso documentario. Il falso documentario è un documentario che è completamente scritto, interpretato da attori, ma che si pone, stilisticamente, come se fosse un documentario vero. Faccio come esempi Blair Witch Project, oppure eh, Cannibal Holocaust, di Ruggero Deodato, un film degli, degli anni Ottanta straordinario, ma anche due o tre film di Woody Allen, per esempio ehm, Sweet and Lowdown, Zelig, oppure il suo primo Prendi i soldi e scappa, in realtà è un documentary. Quindi il documentary, sto partendo proprio dalla fine del ragionamento, ma volutamente, proprio perché siccome io sono pessimista, vi dico subito che se c'è qualche cosa da, che si può fare già ce l'hanno rubata. Il mockumentary teoricamente si potrebbe come uno strumento mh, linguistico, grammaticale, eh, stilistico, che può fare la differenza e può anche smascherare eh, la, diciamo, la, la, la, la falsità e l'ipocrisia della, della narrazione dominante. Perché il mockumentary non solo significa falso documentario, ma significa anche eh, prendere in giro con il documentario cioè smascherare. Mock significa anche questo, non significa solo falso, ma significa anche, come dire, bullizzare. Ora, e ce ne sono tanti, stati tanti di Mockumentary nella storia del cinema, non solo Woody Allen, non solo eh, Ruggero Deodato, non solo Can eh, The Blair Ridge Project, il primo uno dei primissimi film di, di un regista ultra mainstream, che è Peter Jackson, il Signore degli Anelli, lo Hobbit, eccetera, eccetera, è stato un mockumentary e lì lui si divertiva a parlare di cinema prendendo in giro il cinema. Il problema è che l'anno scorso è uscito un mockumentary degli stessi autori di Black Mirror, come sapete è una serie televisiva della BBC che ha avuto grandissimo successo, una serie distopica, no? ogni episodio è verticale, nel senso che parla di una storia a sé, ma prefigura degli scenari terribili. Questi stessi autori l'anno scorso hanno realizzato un movimento che si chiama 2020, cioè 2020, e che si proponeva di raccontare quello che è successo nel 2020, cioè la pandemia, ovviamente, e poi diciamo, la fine dell'impero di Trump. Il problema è che eh, in realtà io mi sono reso conto che anche quello che poteva essere che un sentiero di contronarrazione per sua stessa natura, è stato inglobato dal sistema. Perché questo mockumentary 2020, che è praticamente intervista dei personaggi inventati che sono interpretati da attori famosissimi, quindi è evidente che è un documentary, però è strutturato, è girato, è montato, è pensato come se fosse un documentario, in realtà è uno strumento di propaganda a favore dei, del Partito Democratico. Non è nient'altro che uno strumento di propaganda a favore di Biden, è uno strumento di propaganda contro Trump. Ora io non sto dicendo chi è meglio, secondo me, secondo me se la cacca è marrone o nera sa sempre cacca è, però ehm, quello che rileva secondo me è proprio questo, cioè uno strumento che io frequento da 15 anni e che qui in Italia ovviamente nessuno sa neanche di che stiamo parlando, ma che invece all'estero ha prodotto dei film che hanno incassato davvero decine e decine se non centinaia di milioni di dollari, cioè Hollywood se ne è appropriato per fare narrazioni mainstream e da blockbuster, soprattutto nell'horror, questo strumento è diventato dall'anno scorso, che insomma, per quanto mi sono reso conto io, anche uno strumento di, di, di propaganda del, diciamo, del, sistema, del sistema vigente, dell'egemonia culturale vigente. Io continuo a farne, ne fa, tengo dei corsi su Mukiumentary e mi piacerebbe farne anche un altro perché credo che sia davvero molto, uh, appunto, una, un grimaldello per uh, tirare fuori tutta l'ipocrisia della narrazione dominante. Però devo purtroppo fare i conti con questo fatto. Questo documentary 2020 era molto ricco, interpretato da attori ultra famosi, fatto, con, uh, fatto da, da, da personaggi che fino a quel momento io ritenevo. Eh, come dire, anche loro, insomma, dei, dei lottatori no? contro l'egemonia culturale e la narrazione vigente, ma in realtà si sono, si sono, credo, abbastanza evidentemente piegati a questo. Quindi ecco, questo che secondo me è l'apice eh, di, di ciò che si potrebbe fare, è stato già inglobato. Quello che abbiamo fatto noi con Pix, invece è un documentario normale, che in qualche modo prende le mosse dalla da grande scommessa, prende le mosse in parte da qualcosina che richiama Michael Moore, prende le mosse da tutta la filmografia di Locce, soprattutto per i temi, e che um, a, cioè noi in Compix abbiamo tentato di, di fare uh, un prodotto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 cioè Noam Chomsky, Stefani Ketton, Janis Varoufakis, Paul de Grau, eccetera. eccetera. Era un altro elemento che tentava di dare una un'autorevolezza a un argomento, appunto la lotta contro l'Unione Europea, che molto spesso viene trattato con grande paternalismo no? dall'alto verso il basso. E, e anche, anche in questo credo che ci siamo riusciti, però il punto è, lo dico spesso, però lo dico sempre perché lo, lo trovo davvero una cosa molto importante, è che avendo io seguito decine e decine, se non quasi un centinaio di, di proiezioni in giro per l'Italia, nell'estate del 2017, e i relativi successivi dibattiti a ogni singola proiezione, mi sono reso conto di una cosa molto importante. Mi sono reso conto che la maggior parte delle persone che usciva dalla visione di PIX, quando non era già a prescindere d'accordo con i temi,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 parlando di questi temi, proprio perché si sono resi conto che, che da, da un film del genere, che come avevi appunto giustamente te, detto tu, ce ne sono tanti film del genere, ma in Italia questo è l'unico che è andato in sala e che quindi è andato nel mainstream, e ci sono resi conto che, allora, appunto, come, tipo, come ti dicevo prima, queste cose si possono pensare e si possono dire. Questo discorso della censura è molto importante perché proprio di ieri la notizia che dopo circa... Circa un una decina di anni, se non di più, forse 15 o 20, mh, è stato censurato un film al cinema. È stato dato la, la, insomma, il divieto ai 18 anni. E questo film è il film tratto dal romanzo di Albinati, La scuola cattolica di Stefano Mordini. Questa è un'altra Ovviamente, mh, forse molti di voi sa, sapranno che il nostro simpaticissimo e meraviglioso ministro della cultura Franceschini, sei mesi fa, aveva, aveva esattamente detto questa, queste parole abbiamo cancellato la, la censura, la censura cinematografica non c'è più. Ieri, per l'ennesima volta, come accade da 60, 70, 80 anni, 80 anni in Italia, un altro film è stato censurato e vietato nel 1918. L'ultimo film che è stato vietato nel 1918 fu un film di Cipri e Maresco, non mi ricordo mai il titolo, ma comunque nel 98, mentre invece un altro, un horror, Morituris, gli, gli è stato proprio vietato l'accesso alla sala, qualche anno fa. E ieri c'è stata quest'ultima cosa. Quindi questo discorso della censura è importante perché quello che la narrazione dei, dei, dei mass media mainstream, la vulgata, ci fa è soprattutto quello di, senza che ce ne accorgiamo molto spesso, di, fa, di auto, cioè, fa, fare in modo che noi autocensuriamo il nostro pensiero. E quindi penso che in qualche modo se Pix ha avuto qualche merito è stato questo. Ora noi ne stiamo facendo un altro di film, questa volta la questione è diversa perché l'argomento è, è meno ostico, si parla di sanità pubblica, di privatizzazione della sanità pubblica, sia locale sia nazionale che globale, ovviamente col pretesto narrativo della pandemia. E, e, e quindi sarà molto più semplice, diciamo gli argomenti sono più semplici, però ho la sensazione da quello che abbiamo iniziato a montare oggi, tra l'altro, dopo circa 10-11 mesi di riprese. Ho la sensazione che però questa volta andremo ancora, saremo ancora molto più cattivi, andremo molto più a fondo nell'analisi, che poi l'analisi gira sempre intorno al stesso discorso. Il Washington Consensus, il neoliberismo, la globalizzazione, Wall Street che comanda il filantrocapitalismo, eccetera, eccetera, che nell'altro caso aveva come, come strumento l'Unione Europea, in PIGS, nel nostro caso anche, ma non solo. Questo è fondamentalmente... Non so, Spero di aver centrato un po' la domanda, in qualche modo. E come, caspita, eh, come ti ho accennato prima, se sono qui, eh, che, che ti sto parlando in questo momento, e che ho chiesto espressamente di poterti intervistare, anche perché da giovane 17 anni anche io ho visto Pigs, non al cinema, ma sotto un consiglio, appunto, di di all'epoca un mio compagno delle superiori, e, e questa cosa mi ha aperto un mondo talmente grande, come dire, che, che appunto mi ha permesso di parlare con te in questo momento quindi eh, ti ringrazio anche per questo insomma e una censura tra l'altro come tu hai accennato, di censura ne abbiamo parlato all'interno del dibattito pubblico anche relativamente da poco quando c'è stato tutto quanto quello quel caos eh, mediatico eh, relativamente alla, alla censura cosiddetta no, di, di fedez all'interno del, del, del concerto del primo maggio una cosa che poi parlando appunto con uh, la fascia della popolazione più ideologizzata in assoluto, uh, cioè i miei coetanei fondamentalmente, tutta la fascia appunto di studenti universitaria eh, attorno ai vent'anni, eh, non riusciva a spiegarsi perché, eh, come dire, eh, come censura all'interno del dibattito pubblico è concepita solamente una sorta di censura positiva per la quale c'è una opposizione esplicita nei confronti di un contenuto che viene presentato. In quel caso, ovviamente, era un contenuto assolutamente affine a quello che era il, il discorso mainstream, al netto del merito delle cose che sono state dette. Eh, non si riesce a pensare, però, al proprio interno, all'interno della società, una censura di tipo o negativo, cioè tutta una serie di, anche come hai detto tu, uh, autocensura, uh, ma anche uh, tutta una serie di uh, paletti, di reticenze, di uh, ostacoli che vengono messi più o meno senza mai essere esplicitati uh, nei confronti di determinati tipi di contenuti che poi non possono essere detti, senza che effettivamente nessuno dica esplicitamente che non possono essere detti. Allora io ti chiedo, nella tua esperienza personale, soprattutto evidentemente con uh, PIGS, quanti di questi eh, paletti ti si sono oh, frapposti appunto nella realizzazione, penso anche no, al lato oh, economico, poi hai detto appunto la grande cosa che è stato distribuito oh, addirittura da Rayplay, fino a qualche mese fa si poteva trovare i pigs su, su, appunto, su, su, su Rayplay e eh, cosa servirebbe per girare eventualmente un nuovo PIGS nel senso un, un nuovo punto di riferimento sintesi che sia in qualche modo anche felicemente nazional popolare per poter spiegare questo e altri di questi temi. Sì che appunto è quello che stiamo facendo con questo nuovo perché alla fine noi che in qualche modo io e Mirko ehm, stiamo cioè nella nostra testa questo, questo nuovo film sulla sanità pubblica e la progressiva privatizzazione della sanità globale è idealmente un PIGS 2 tra l'altro, qualche giorno fa, anzi, sabato, due sabati fa, abbiamo anche iniziato le riprese del terzo, che, è, che sarà sul lavoro. Ovviamente, sto parlando. Siamo stati a Firenze, alla, alla mega manifestazione della Pine a girare. Quindi, eh, stiamo, stiamo in qualche modo ripetendo quell'operazione quell lì. E la, la questione è un po' complicata perché ci si immagina che eh, a livello decisionale, non so, per Rai, ci sia qualcuno che vede documentari e dice questo no, perché politicamente non va bene, questo sì, perché politicamente va bene, eccetera, eccetera. Oppure a livello di distribuzione, oppure di esercizio delle sale cinematografiche, ci si immagina la stessa cosa. Ehm, in realtà, ehm, il problema, cioè la questione è anche, da una parte è peggiore, da una parte è migliore. È peggiore perché a quei livelli lì non sanno neppure di cosa stiamo parlando e non si accorgono di che cosa stiamo parlando e quindi, come, come dire, lo lasciano andare. Tant'è vero che Pix è stato trasmesso in Rai all'interno di un contenitore dove veniva trasmesso il documentario di Oliver Stone su Putin, Werner Herzog con Loeb Old, documentari premi Oscar, quello su, su, su Scientology, eccetera, eccetera. Quindi è stato considerato un documentario internazionale che parlava di current affairs, diciamo così. Affari di affari di, di, di, di questioni molto attuali. E, e nessuno si è, si è posto il problema, appunto, è stato anche su Rai Play fino a qualche giorno fa, quindi visibilissimo a tutti. Il problema è che in Rai il, non c'è nessunissima cultura del documentario e lo vedo soprattutto in questi giorni perché stiamo, stiamo partecipando a diversi pitch cioè stiamo incontrando diversi distributori e broadcaster internazionali tedeschi russi francesi e, e vabbè così inglesi e vediamo che la RAI non c'è mai cioè l'italia non c'è mai e l'italia è probabilmente l'unico paese al mondo non sto scherzando al mondo che non mette in in prima visione, in nessuna delle sue tre reti generaliste, quindi Rai1, Rai2, Rai3, i documentari. Quindi il punto è che non c'è proprio la cultura qua in Italia, e se noi siamo riusciti a essere stati comprati e mandati in onda, probabilmente è perché è stata una specie di concatenazione di eventi, un allineamento di pianeti che accade una volta ogni tanto. Ma... Ehm, tutti i miei colleghi fanno una fatica incredibile incredibile a, ad arrivare su, a, a questi livelli insomma sui su, su, su, su canali mainstream e, e probabilmente Pix ci è arrivato perché è stato considerato pur essendo un film in italiano seppur con tantissime interviste internazionali è stato considerato un film non italiano probabilmente e, e questo è molto grave perché noi, in questo nuovo caso, in questo, in questo, in questo nuovo film sulla sanità, ehm, se troveremo dei soldi per chiudere il budget, da quello che sto capendo, proprio in questi giorni li troveremo all'estero, non in Italia. Ma, ma non perché c'è qualcuno che dice «Ah, ma qui state parlando male del governo Draghi, state dicendo che Draghi è un privatizzatore, quindi è uno schiavo del Washington Consensus» ed è un liberalizzatore grande, globalista, eccetera, eccetera no, perché loro non sanno neanche di cosa stiamo parlando cioè non, non lo sanno non, non lo capiscono che cos'è è semplicemente che non, non so come dire se io proponessi un film che si chiama come si chiama questo, c'era cioè una volta in Italia con un trailer che è il trailer di questo film e poi lo stesso titolo con un trailer di, eh, che, che fa vedere i maiali che si accoppiano loro non vedrebbero la differenza e direbbero a prescindere non ci interessa c'è tutto questo per dire che c'è una cultura talmente bassa su queste cose che non c'è neanche, che non hanno neanche il livello di, che non sono neanche capaci di capire che cosa dovrebbero censurare o meno. È, è terribile, ma così. Detto questo, però, come, come dicevo prima, questo fa sì che si aprano ogni tanto delle maglie, che le, che le maglie siano larghe, che si aprano delle feritoie e che quindi qualcuno, che magari cerca di entrare da anni tutti i giorni, alla fine passa. Che è quello che è successo a noi con PIX perché altrimenti non si spiega perché la RAI abbiamo mandato in onda PIX e, e, e poi l'abbiamo messo su RAI per tanto tempo ecco, questa è purtroppo la situazione eh, italiana ehm, ma facendo però cioè mh, a noi la RAI non ci sta rispondendo da mesi su questo nuovo progetto mentre invece ci chiamano appunto dalla Germania, dalla Francia, dalla Russia, io l'ho fatto l'altro ieri un pitch con una, una Bayer, una, una, una, una compratrice di una televisione russa, spiegandole il progetto dopo che lei aveva visto il teaser, che parla appunto del no, nostro progetto sulla, sulla privatizzazione della sanità pubblica, e mentre parlavamo alla fine lei si è messa a piangere, per, perché quando io le raccontavo di cosa parlava il film e di come stiamo messi in Italia dal punto di vista della sanità pubblica, e di quello che sta succedendo dal 92 in particolare sulla sanità pubblica, eccetera. Cioè, si è messa a piangere perché eh, qua in Italia e, e, e lo vogliono comprare. La stessa cosa è successa oggi con, una, con un grande diciamo, mercato internazionale che si svolge in Francia: la Rochelle, il Sunnyside of the Dock. Hanno visto il teaser e hanno detto: Questo è un film che, cioè, forse, è uno dei film più importanti che si possono fare, che, che si possono fare oggi, vista la pandemia, visto tutto quello che sta succedendo la Stessa cosa è successa con la televisione campana. E, e domani lo picceremo a un parterre di 5: lo racconteremo il film. A un parter di 50 eh, distributori, eh, compratori, broadcaster internazionali. All'interno dei quali io sono certo perché l'ho già visto accadere: non ci sarà quasi nessun italiano. Ecco, questa è un po' la situazione drammatica di come stanno messe le cose. Ecco, oh, per concludere un attimo e avviarci verso oh, l'ultima parte dell'intervista um, noi adesso abbiamo parlato oh, non solamente eh, di Pigs e dei due eh, sequel eh, che arriveranno appunto ma anche di altre, della possibilità appunto anche all'estero della de, de, Termini appunto puramente documentaristici, però, appunto il documentario, eh, essendo appunto un, un film presumibilmente distribuito all'interno delle sale cinematografiche, rimane in un certo senso come un evento eccezionale, qualcosa che appunto si va a vedere puntualmente, una volta acquistando il biglietto, ma che rimane circoscritto all'interno della esperienza visiva, all'interno del, del cinema, come hai ricordato. Il discorso anti-egemonico può nascere, può crescere, può fecondarsi con questo tipo di cose evidentemente però oh, non basta quel punto medio mettiamola così tra narrazione ufficiale e, e, e complottismo oh, i, i quali mettiamola così, sono oh, oh, epistemologicamente identici nel senso che è tanto irrazionale credere al, a, al, alla narrazione ufficiale tanto quanto oh, irrazionale fidarsi del... Eh, eh, delle cose che ha tutte, computismo e quindi bisogna trovare il punto medio nel quale una spiegazione razionale riesce a, a, a, a dare luce nei confronti delle dinamiche di potere quali sono le possibilità per un discorso di questo genere continuo oggi cioè eh, informarsi quotidianamente e eh, decostruire giorno dopo giorno quello che accade eh, sul pezzo fondamentalmente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 Dirsi che c'è bisogno di soldi e quindi accettare il fatto che vanno trovati tanti soldi significa che ti stai dicendo: Voglio vincere, altrimenti non ti stai dicendo: Voglio vincere. Io lo dico sempre, l'ho detto alla, alla, alla prima, quando ci fu l'incontro, insomma, all'assemblea fondativa di Nuova Direzione a Milano l'anno scorso a febbraio, e, e lo dico più, più spesso possibile. Eh, se si vuole vincere, e che ovviamente è come dire prima di tutto dobbiamo convincerci noi che lo vogliamo, perché secondo me la stragrande maggioranza dei partiti che, per esempio, che abbiamo visto in queste ultime elezioni non volevano vincere al di là che ce la potevano fare o meno non volevano vincere e ci sono delle situazioni in cui è pure giusto no? non è il momento è ok. però se noi vogliamo vincere dobbiamo trovare i soldi e per esperienza personale come ho detto appunto la, eh, un anno e mezzo fa a Milano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 hai detto tu prima, è, è una rigida seghetà che poi ad un certo momento diventa autoreferenza esatto. eh, nel momento in cui certe tematiche, appunto, devono essere eh, evidentemente eh, toccate. Eh, la gente non vuole replicare per la seconda volta il dramma da dietro, da dietro allo schermo, da dietro il, appunto, il, il quotidiano, ma ha bisogno anche un po' di quella empatica umanità eh, che, che gli permette in qualche modo di vedere.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 delle risposte alle sue domande eh, Io tra poco uscirà un mio libro sulla saga di, di, di Guerre Stellari eh, Luke Skywalker negli anni 70 e voi tutti sapete cosa succedeva in America negli anni 70 insomma, è successo il delirio C'è cioè stato un, un momento storico, politico, economico sociale, culturale cerniera Luke Skywalker era, stava dando delle, delle risposte diciamo, all'interno di un ragionamento proto-reganiano perché di lì a poco ci sarebbe stato Reagan, eccetera, eccetera, a milioni di persone che si sedevano e chiedevano a quel film di raccontare loro la loro storia, però di dargli anche delle risposte, cioè, ok, sì, io sono Luke Skywalker, bene, mi sto immedesimando, però voglio vedere che cosa devo fare, Luke, mi dici cosa devo fare?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 E perché vuole sentire la sua storia? Perché vuole avere delle risposte a delle domande alle quali non, non sa che risposta dare. È questo, è questo in estrema sintesi il meccanismo che fa sì che l'uomo e la narrazione nascono insieme dall'alba dei tempi e che la narrazione, raccontare storie, non, non, non, non potrà mai morire perché narrare storie significa appunto che c'è qualcuno sempre dall'altra parte che vuole sentirsi raccontare la sua storia. Per cui tanto più una comunicazione politica o cinematografica o televisiva o mass massmediatica o che tenta di fare egemonia culturale deve raccontare una storia universale a chi lo ascolta ma facendo in modo che chi lo ascolta senta che si sta raccontando la sua storia e poi dando delle risposte chiaramente. Perfetto, Forse è qui se... dove si interseca, dove si intreccia insomma, un po' il mio lavoro e un po' la politica, è quello che dovremmo fare. Ma te, se, non, se non ricordo male, il sottotitolo proprio di Pigs eh, che avevate scelto era tratto da una storia vera, appunto, la tua. Assolutamente, è un, è un, è un, un payoff un, un pay meta metacomunicativo. Perché riflette su, su, su, su cosa dovrebbe essere la narrazione, appunto, però in più eh, ten, tenta di raccontare, di, di raccontare, diciamo così, di fare politica, ecco, in qualche modo. Sì, sì assolutamente sì. Perfetto Federico, allora io ti ringrazio per la uh, bellissima chiacchierata che abbiamo fatto oh, stasera, uh, rin invito tutti quanti coloro che ci stanno ascoltando, a parte ovviamente a seguire gli altri incontri eh, che, eh, che usciranno nei prossimi giorni sull'urgenza, anche a tenersi pronti appunto sia uh, per eh, il sequel su, di Pigs e sulla sanità appunto che eh, con il terzo film ma anche con il saggio di Star Wars appunto a cui poi volevo accennare eh, ma mi hai anticipato che uscirà eh, con la nave di Teseo, giusto? Sì, tra qualche settimana Perfetto, quindi invito tutti quanti insomma a, a, a leggerlo e a, e a recuperarlo non appena avremo la possibilità di di, di poterlo leggere. E Ovviamente, entri... Leandro ci ho infilato surrettiziamente un po' di questi ragionamenti anche in quel saggio. Eh? Ottimo, ottimo, <ride> ci sono la cosa delle maglie larghe che dicevamo prima. Ov ovunque esatto. dobbiamo, noi siamo come acqua, dovremmo essere come acqua, esatto. e sapere che dobbiamo entrare sia tra le pietre che tra le pietruzze, esatto. ma soprattutto nella sabbia, anche quando poi abbiamo occasioni eh, di, questo, di questo genere. Perfetto, ringrazio ancora uh, tutte le associazioni e vi rimando a presto ai prossimi incontri. Ciao, grazie mille.